La sempre di più, che amavo sa, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via.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 La a lì, Sofia Lorenz, di tutti,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 Gopo un sta funivia funi via, tu porti in cielo e tu ti senti sospirà. O golfe Napola, perché sta via, Castellammare o Vesuvio va abbracciata, sta che montagna piena. Ronna, gazzandena, gol sai saio e ne.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 di cuore, Beh. sfamata, vestita e tutta educata da mia madre dire... Maria Panetti Petrarca mia madre. Maria Petrarca. Panetti Petrarca con la T Panetti eh. Petrarca e la trovi su Google perché da poco le hanno intestato una grande villetta antica la, il, Tempio il Tempio di Nettuno a via Taracca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 molto molto molto dispiaciuta. e anche qui c'è la Sciocciara proprio qua proprio si vede il dramma si aggrappa lei proprio a uh, questo dolore a uh, questo grugnito della bocca si vede proprio questo dolore questa violenza Sì, sì, lo vera. esprime tutto sì. complimenti e questi sono i quadri di Zia Bettina che ho detto all'inizio non c'eravate voi no, no, no. allora Zia Bettina, ecco è stato pubblicato anche qui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 era piccolino con la mamma, la mamma era la lavandaia della nostra famiglia. Beh, se lo portava appresso, se lo portava pieno di cultura angela, pieno di, cultura, di cultura, Questo, questo qua ha vinto ehm il primo premio 8 milioni ehm 2019, ehm ehm ehm ehm ha vinto. Ehm prima, attraverso la selezione di 470 artisti.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 e lui è rimasto commosso e ha scritto la, la storia di mia zia <ride> quindi io voglio andare ancora a no, del vittorio no, a vedere questo, questa storia e sta no, nella camera no, la, la suite no, d'onore do, no, no, di ah, solito complimenti no, eh. no, buona, facciamo sempre buona, qualcosa di più va bene Comun